Allora, inquadratura, on um, va? Ok, bene. Stiamo distruggendo il un, 7 un po', un po di spagna. Tutto... <ride> stiamo distruggendo il 7. Allora, questo La... era un piccolo fuori. Onda. Mm. Ciao, brava gente. Sì. Siamo qui con una mia amica. Lei, penso che avete capito che era lei. Eh, è una cosplayer. Quindi direi che lasciamo che si introduce lei, dice il nome, cosa fa, cosa le piace. Sì, già se fai questi gesti, 50 iscritti in più. Vai! <ride> Io odio sempre le magliette che portano questa scritta, cosa, cosa che bisogna farla vedere così, no? Bisogna farla vedere così. <ride> se così? Se non sono fuori non possono essere amiche mie. Ecco, eh, USA Voyager. Voyager. Voyager. Perché tu cosplay lo fai? Perché faccio il cosplay di, della, sulla Voyager. Sono mm. un maquis, è un gruppo di dissidenti sopravvissuti eh, della guerra del, del dominio, eh, che sono, hanno, sono, sono sopravvissuti anche i cardassiani e, e quindi hanno tutto uno stemma, tutta una cosa e hanno anche una corporazione e quindi abbiamo anche le divise della corporazione con tutti gli stemmini, quanto. i bachi i ma chi? Ma -chi. Ma -ris. Ma -ris. nel frattempo avete visto un po' di, di immaginine di lei in divisa perché siamo qui oggi? oggi siamo qui perché non avevamo un cazzo da fare no. Penso, no. <ride> oggi si parla di te e perché ho questo in mano? si parla Lo di capirete. me non si parla di te si parla di te di me di, si parla di lei che parla di te, di te. quindi cominciamo allora, abbiamo individuato due macro categorie giusto che, perché poi dopo ci infiliamo nei dettagli prendetevi un attimino un po' di tempo. Ecco. allora beh, te, sono te, te, te cinese, te giapponese eh, vai, visto beh, che noi qua siamo in Europa bravo. parliamo di cose meno comuni Vabbè, no, ci sarà qualunque te anche il te inglese, britannico è un te cinese che eh, viene aroma tutto, è, è aromatizzato No, il tè al bergamotto è un tè verde al bergamotto aromatizzato, quindi un tè cinese fondamentalmente, anche il tè nero. Quindi, allora aspetta, elenchiamo i tipi principali di tè, Allora, abbiamo detto sono, tè giapponese e tè cinese. I, I tè sono al... fondamentalmente tè cinesi. Ok, però noi parleremo anche di si quelli giapponesi, perché, <ride> perché ne abbiamo uno in particolare da fare. Perché la gente, come ad esempio i monaci buddisti o altre persone, hanno preso le piante o i semi di questo tè giapponese e li hanno portati nel loro paese, nel Giappone. Quindi hanno preso i semi del tè cinese? Del tè cinese, l'hanno portato. Prima in errore, eh? Prima Prima. errore, poi interroghiamo. interroghiamo. <ride> e l'hanno portato in Giappone. Quindi qual è mm. la differenza tra un tè cinese e un tè giapponese? Chi lo fa? Chi lo fa? <ride> come viene coltivato il Giappone è molto grande, ci sono molte zone dove può essere coltivato. Eh, Cosa che ti prima del invece nella parte inferiore del, del Giappone? Quindi l'altro prima era il cinese, non Giappone. Sì, ho detto, no, detto cinese. No, c'è la registrazione. Sì, dopo dopo grande, guardiamo, secondo invece, me, hai detto due volte il Scrivete nei commenti che ha vinto. Secondo male, voi? È andato veramente male oggi questo qui era meglio quello di ieri comunque. Sì, perché l'abbiamo già provato a fare una volta. <ride> <ride> Questa è la seconda. Ma male, vi aggiorneremo. C è, c è. Se lo vedete che è la quinta volta, sarà la quinta volta. Va benissimo, no? Quindi, allora, tornando sempre in Cina. In Cina. Ci viene sono coltivato. 4, 5, 6 varietà viene dello coltivato. stesso tè, giusto? Viene coltivato in vaste zone, viene raccolto in tempi diversi, viene lavorato in modo diverso da quello giapponese. Okay. Però se ho capito bene cosa mi hai detto quando cercavamo di impostare la chiacchierata, <ride> i tè cinesi sono tutti la stessa pianta, sì? cambia il trattamento e questo trattamento fa cambiare il colore del tè dal quale poi il tè prende il nome. Sì. Cioè, io da caprone che sono, questi sono i passi chiave che mi sono memorizzato. Benissimo. Se me li smonti non ho non capito cioè, niente. Va bene, non te li smonto. Ok, perfetto. Quindi Benissimo. partiamo da quello verde, Benissimo. visto che siamo bene. tutti green tutti ultimamente. tè verdi. Finito, è stato un piacere, ciao. Solo che se lo fai ossidare, cioè spezzare le foglie, prendere sole, in Cina, eh, in Cina prendere il sole diventa te nero. Perché se invece lo fai in Italia, diventa te, te italiano. In italiano. <ride> invece quello se, è Tè nero? Te nero cinese. Te nero cinese. No. Se lo fai eh, un po' meno ossigenare, diventa te marrone mm. cinese. Poi se prendi soltanto le gemme diventate bianco, perché le gemme sopra hanno una, una, una patina, una, mi chiama, una, un pelino. Hanno il cielo, fanno fan, praticamente, ma la natura te le danno nuove e tu devi scartarle. Hanno il pelo bianco e quindi viene detto tè bianco. Okay. ok. Tè giallo è quello macerato, distrutto, lavorato, eccetera, che le foglie diventano gialle e vengono raccolte quando diventano gialle. Okay. qui, nero, Arise, marrone, marrone rosso, bianco, giallo nero, marrone, rosso, Velde. bianco, giallo, verde. verde siamo già a sete sì. e non abbiamo ancora finito la cina pensa dopo col Giappone. Oh, Giappone no, Giappone quindi vengono raccolti, vengono lasciati essiccare e vengono eh, tostati ah, In dopo, dopo seccati quindi, quindi gli si dà una scottata vengono, sì, vengono come fosse bacon, via come fosse vecchia, ognuno, lei prende il tè e io mangio carne eh, va bene se okay, qui. quindi la cina poi vengono aromatizzati quindi abbiamo per gli inglesi, per tutti quelli che, che li conosciamo abbiamo il tenere al bergamotto alla rosa al, al, il, alla, pesca, rumi, più alla pesca quello si sì, ci puoi mettere dentro le scorze di arancia tutti i fiori tutto quello che vuoi e diventano aromatizzati praticamente il tè nell'ambito dei tè è come la pasta nell'ambito della pasta tu fai una torta, ci metti mm -hmm. dentro i gusti che vuoi e quella diventa la torta base aromatizzata A quindi ah. c'è il tè base aromatizzato A si, sì. può essere verde può essere... il tè base verde, il tè base nero sono, ne ma se tu devi scegliere tra un catalogo così vieni, scegli infatti di te una grandi, stagiera nei grandi posti dove ti offrono il tè è, è, diventa. Diventa diuretico direi dopo un po' la situazione. Perché già sono un assaggino ma per il numero. No? Diventa imbarazzante <ride> perché dici, ma sta questo qui, il tè verde così, il tè nero così. Dice, vabbè, comunque avevo trovato il tè bianco. 24 euro al chilo. Beh, anche io di te è già grossino, la sì, eh. borsa della spesa. No, no, per, per un pezzettino, un pezzettino non l'ho provato. Ah, ah. Eh. L'ho ah. regalato a mio fratello. Ma guarda che buono che sei. Vero, veramente, sì. Però per te hai tenuto un giapponese speciale, che Beh, dopo. Sì. C'è anche una storia abbastanza thriller dietro. Adesso bene, ci arriviamo. La Cina come si è ammessa? L'abbiamo già vita? Andiamo in Giappone. La cina Giappone. Scesi dall'aereo, check out. Voilà. No, a piedi, due a monaci pie... cinesi, mm. due monaci buddisti giapponesi, presero i semi e le piante del tè cinese, Ci siamo? perché già siamo abbiamo esplorato siamo... prima questo eh, concetto, e sono andati in Giappone e hanno portato i semi o oh, le piante del, del tè. Mm. Mm? E cosa è successo? L'hanno coltivato. Ah, non siamo ancora alla fase... No, l'hanno <ride> coltivato. Dove Aspettate si qualche... coltiva il tè giapponese? Nella parte inferiore delle isole del Giappone, quindi in una fase molto stretta. Mm. Ecco perché il tè giapponese è diverso da quello cinese. Ecco è più ristretto. È ristretto. <ride> Dai, <No. ride> scusate. È più ristretto, vabbè. Ma come viene, viene tirato su, viene lavorato, eccetera, come viene fatto, viene... Viene degustato? Viene messo a vapore. Eh. L'altro viene okay. degustato e questo viene messo a vapore. Inoltre i giapponesi che cosa fanno? Utilizzano tutte le parti del, del tè, mentre invece i cinesi no. Usano le, foglie. Usano le foglie. Mentre il giapponese ha trovato il modo di usare anche il tronco, quindi. No. Cioè il tronco la parte, non so come si chiama. No, il, cinese, il giapponese toglie le embedature e i gambi li mette insieme e formano un altro tipo di tè poi tutto quello che avanza da questi tre tipi di tè che sono bancia dillo loro tencia. tanto io non me lo ricorderò mai neanche io non me lo ricordo te già detto prima bene allora questo è un altro me punto ricordo. per il professor Moon dove erano i suoi appunti, suo appunti signorina? eccoli qua era qua nei tuoi appunti? Sì. provaci ancora una volta <ride> sencia, tencia e bancia l'hai detto giusto? sencia, tence e bancia perfetto benissimo. due a uno per il mondo eh, tutto però, quello so, che avanza dal sencia, tence e bancia quindi le, le cose che più che praticamente più niente più cioè. minime no? avanzano non so le lavorazioni venute male i pezzettini i come le nostre vinacce quando facciamo il vino e ti fai che... il vino viene il vino poi c'hai quelle e qualcosa ci devi che fare e loro le mettono di nuovo tutte insieme e fanno le bustine di tè <ride> quindi noi ci compriamo gli scarti <ride> Non prenderò mai più un tè a pagamento solo se me lo offro. No, no, no. i giapponesi ti offrono il tè la... più Beh, però scadente, eh. no? della serie se lo vuoi buono, vieni e mi fai girare vieni. il turismo. Esatto, eh. se no eh, ti arrangi. Okay? <ride> ecco tè. perché il tè giapponese è molto pregiato. Eh. Anche con okay. cui <ride> stiamo a parlare. Poi devi prendere nelle zone dove esatto. Bisogna prenderlo nelle zone dove sai, no? questo poi in particolare io so e, e saprete a breve anche voi perché poi tra l'altro metteremo anche qualche foto in sovraimpressione che lei ha avuto un tè particolare con una storia particolare che purtroppo causa Covid non siamo riusciti a vederci eh, eh, lei rinforzo. doveva consumarlo perché questo tè si conserva solo fino a un certo punto perché per io al 100% per la Roma, eh. era Lazio allora eh. <ride> allora a me sì. Come possiamo fare a raccontare? Cominciamo a raccontare: a dire questo tè è tè con del riso, ok? Però come hanno scoperto questa cosa del riso? Perché questa è una storia di. Eh? Come mentre, com è andata che c'è il riso? Mentre su New York cadevano, facendosi anche male, le prime ombre della notte <ride> La conosci? No, no, vabbè, ma però il Sapurai. Il Sapurai prendeva il suo tè. Inavvertitamente il servo fece cadere del riso integrale dentro il tè. Mm. I samurai non la prese molto bene no, e fece decapitare il proprio servo. È una triste storia ai tempi dei samurai, <ride> purtroppo. E così. Però ormai dentro il tè c'era te... riso. Esatto, eh, ormai il era servito e lì dentro questa tazza, che facciamo, la buttiamo? No, ci tocca bello. Bevendolo scoprì che il tè era molto buono. O mangia e bevi. Mm, ma si mangia e bene. E quindi per onorare la memoria di, del suo servo, ecco che eh, gli diede il nome del servo. Quindi si chiama Genmai cioè Cha vuol dire te vuol dire te, e Genmai è il nome di questo servo. Questa è una leggenda che si racconta poi. Ma diciamo che dovevano venderlo sto tè in qualche modo, ci cioè, hanno inventato sì. una storia figa. Invece eh. è un tè molto, molto poco pregiato. nasce dal, eh, dal, dall'uccisione di, di uno schiavo. No, nasce dalla <ride> povertà, no? Eh, che poi eh, l'utilità del riso, sì. mi, mi hai detto tu, mm. che ha mu, è una molta utilità, quindi quando il tè è lì che non lo, hai, non lo stai preparando, cosa fa il riso? Che ruolo ha anche la funzione in quel momento? Eh, eh, prima di tutto fa peso, quindi... <ride> questo è ancora uno in più eh. quindi monetizzato. Il, il, il tè costa, perché ecco, rispetto al riso, rispetto no. Al riso, no. no però su nel 100, conservare 100 che... grammi su 100 grammi di tè ci sono 50 grammi di tè e 50 di riso. <ride> tu lo fai tutto intero? Te lo compri no. tagliato, Te lo costa... <ride> allora, dopodiché, fa beh, ha il suo compito quello di togliere. L'acqua, no? Quello di tenere, tenere soprattutto no? di conservarlo Quindi all'acquisto allora, eh... all è utile perché ti danno un dettagliato e ci guadagna. Ci guadagna. Nella conservazione è utile perché assorbe l'umidità e fa durare un po' di più l'aroma. Esatto. Nella, nella consumazione hai praticamente i carboidrati dati dal, dal, dal riso e, e quindi ti toglie la fame. Senti, ma adesso, da, detta qui, tra di noi. noi, perché non brevettiamo il caffè al riso? Mm. Se sì, C'è qualcuno che mm. ci sta un po' qui, mm. io gli faccio lo sgambetto, lui ti butta il riso nel caffè. E eh, no, ah, pensavo di fare una cosa più carina. Comunque questo era il tè, adesso bisogna farlo il tè, no? Allora, siccome lei sta eh, virando la sua vita il più possibile verso... Un modo ecosostenibile, io ah. non dico energia, ma un modo perché lei lo sta facendo a 360 gradi. Eh, io volevo anche Quindi mettere un... il fotovoltaico, però. Mi eh, hanno questo magari. Le ali. Facciamo un altro video dove invitiamo allora. <ride> i colpevoli. Cos'è stato il risultato? Che si passa i suoi momenti su internet, cerca di capire come fare per avere una vita a impatto magari non zero, però eh, più in, in armonia possibile con la natura e con il pianeta. Da questo girare su internet ha trovato degli spunti e così adesso riesce a farsi il tè a costo zero a parte comprare il tè tagliato che poi <ride> come fai a farti sto tè Che adesso non possiamo farvelo vedere perché la temperatura fuori è stra rigida c'è nuvolo sì, comunque non c'è più giorno quindi serve il sole perché lei fa questa cosa col sole con il, sole. Con il forno solare dove lo mettiamo? lo mettiamo qua la mano del moon sarà un vassoio ah che carino il fondo solare, ecco, vedete, Le è coperto, di questi qua, è, è coperto che, da, dal sì. punto di vista fisico, il nero è il colore che riflette meno luce, quindi non riflettendola, l'energia luminosa si fa e genera sì. calore. In più l'hai amplificata con questi, sì, giusto? Sì, ci sono dei pannelli, di solare, vedete che prende la luce già solo così riflettono la luce che figo allora io vi faccio vedere la luce vedete c'è una luce verde solo che sì, non si vede nell'inquadratura ma noi a fare un set carino ci abbiamo anche mm, provato abbiamo anche provato <ride> però non, non lo so bisognerà andare da qualche altra parte questa cos'è per il mangi e bevi questa è per tenere eh, su in devi... i pannelli ah Quindi te ho capito. capito perché qua bisogna non proprio decidere l'angolazione. sole da noi il sole passa comunque da sopra la casa non c'è bisogno di rincorrere il sole però c'è bisogno di spostare i pannelli in modo che il sole eh, rimanga all'interno di, di questo tra, tra l'altro oggi purtroppo non riusciamo a farvi vedere mi, ma, magari metto le foto che mi hai mandato quando me sì. ne hai parlato però il fatto che funziona è garantito da, da questo strappo che è successo usandolo eh sì, c'è cioè. un gran vento e, eh. sì, mi avevano consigliato di farlo con il il coso delle pizze, il cartone sì. delle pizze, ah. però però, cartone delle pizze sporco, è sporco e pensate che sul, sul sporco di pizza premevi la stagnola e stavo già lì da sola Come? no no, <ride> no che, schifo. <ride> oh, che schifo, allora ho trovato questo dal... facciamolo vedere un po' bene, un po' più distante, così si rendono conto anche possono è prendere okay. spune, questa roba qua è una scatola di, saranno 27 cm per 27. Le proporzioni, sapendo che il lato è 27, ve le fate voi. O poi comunque guardate su internet, c'è gente che l'ha fatto anche in altri modi. Sì, qua, quello che volevamo so. dire noi cos'è? Ragazzi, sapete che esiste anche sto modo qua per farsi qualcosina di caldo. E poi voi vi fate le vostre. Sì, Anzi, se magari il... fate dei video, mi mettete il video nei commenti così. Il visto che io ho milioni di fans, vedrà, verrà visto in tutto il mondo, anche eh, in Australia sì. questo Sì. Ah. so it to, uh, to, to 200 gradi per gli americani uh, come è? Tu, uh, 2000, no, 2000 2000, 2000. 200. 200. 200. 200, 200, senti 200, 80, 200 sì, a 200 però ci arrivi penso il 15 d'agosto sotto il sole diretto di mezzogiorno. Penso sì, però sì. ci faremo gli spedini. <ride> però comunque lei e te è già riuscito a farsela, cioè qua siamo sì, rimane calda. Su, su temperature sì, sì. abbastanza calda, sì. proibitive, anche perché se un discorso è scaldare dell'acqua dentro un appartamento a 20 gradi, un altro discorso è pentare questo sul balcone e scaldare dell'acqua in un ambiente che sono 0 gradi, che è quello esterno. Sì. Quindi direi promossa. Grazie. Bene. Adesso, senza provare a non distruggertelo, rispetto a quest'estate per gli spiedini, e sì. cose, non è che... Già, eh, si... no, abbiamo parlato alla eh, Sì, infatti non si possono... Notate solo, cioè, gli ospiti del canale del Moon è gente per bene, cioè, è gente che è così seria che dice, no, ma io devo parlare col Moon di qualcosa, ma io me le assegno le cose che le voglio sapere, quindi se volete un altro ospite, scrivetelo nei commenti, così almeno scrivete qualcosa, non no, scrivete, non scrivete so mai niente. niente, ma insomma, che burberi che siete... Ma quanti sono i tuoi follower? Ma allora, adesso non voglio dirlo, non lo dico di fatti, <ride> di fatti, non si vede il numero dei visioni top secret, non, potete, non potrete mai sapere, si vede dalle visualizzazioni, cioè più o meno, <ride> all'altro pratico. No, non ne ho tantissimi, però devo dire che sto raccogliendo qualche soddisfazione. Perché sì. se da un anno che ho cominciato all'inizio mi arrivava, perché a me non piace andare dalla gente, iscriviti, l'hai iscritto, tra l'altro, iscriviti. No. E ma adesso mi, mi arriverò Però ho noto che adesso ho cominciato che due o tre al giorno arrivano ecco, eh. nell'ultimo mese eh, a quelli che c'erano prima, che arrivavano tipo 20 in un colpo. Perché fai un video figo che l'hai imbroccato, poi niente. A questo, adesso noto che c'è un po' di ti... quindi. Grazie, volevo ringraziare queste persone qua. Eh, boh, io sempre. ho finito, tu benissimo, anch'io quindi. Ciao. ciao.